Grazie, grazie mille. Allora sì, eh, io ritorno sempre sul solito discorso. Parliamo di rifiuti, non posso che parlare di riduzione eh, perché secondo me è la priorità. Eh, ho visto che al titolo terzo del regolamento, quello che riguarda la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, i principi generali e l'articolo 8, si parla appunto di eh, riduzione. Però eh, io purtroppo devo dire che noi siamo forse un po' presuntuosi no, nel pensare che ogni volta che Roma Capitale, non parlo di noi, eh, parlo da sempre, faccia dei regolamenti, li pubblica, albo Petro eh, e eh, quant'altro, devo dire che poi vai fuori, chiede ai cittadini o i cittadini ti chiedono e eh, percepisci che tutto questo lavoro... Il lavoro fatto ehm, dagli uffici, dalla Giunta, dall'Assemblea Capitolina in realtà non è conosciuto fuori dai cittadini. Quindi è vero che c'è qualche traccia sulla riduzione nel regolamento che stiamo eh, discutendo, però io con il mio ordine del giorno ancora una volta, sebbene in forma diversa, chiedo che vengano informati i cittadini. Che si può andare verso una riduzione dei rifiuti, una riduzione importantissima, perché voi dovete solo pensare che Roma ehm, produce molti più rifiuti, ad esempio di Milano e di Napoli stessa sono dei dati che si possono trovare facilmente su internet e eh, che addirittura ehm, questi rifiuti e purtroppo eh, portano anche inquinamento ma non inquinamento in quanto magari vengono abbandonati o sversati in modo illegale ma anche perché il riciclo porta comunque ad un inquinamento ambientale anche riciclare il, i materiali che si vanno a, a differenziare comunque porta all'inquinamento quindi secondo me noi dobbiamo battere, se vogliamo fare veramente la differenza con le altre amministrazioni, dobbiamo battere sulla riduzione come passo prioritario e assoluto, non ce ne devono essere altri prima, cioè dobbiamo veramente fare in modo che tutti i cittadini siano informati. E quindi chiedo nell'ordine del giorno di informare la cittadinanza sulla, eh, sulla riduzione dei eh, rifiuti anche mediante opuscoli informativi gratuiti, consegnati chiaramente a tutti, come ha fatto ad esempio Ama per eh, spiegare la PAP quando iniziò eh, nei municipi. Secondo me dobbiamo iniziare a farlo anche per quanto riguarda la riduzione con le buone pratiche di riduzione che sono chiaramente conosciute ovvero eh, l'utilizzo di cose monouso eh, ma anche buone altre pratiche che non vi sto qui a dire che iniziano a pensare ad esempio di comprare roba senza imballaggi perché l'imballaggio è la prima produzione di rifiuto di quando noi andiamo a fare la spesa. È chiaro che io parlo di incentivare queste buone pratiche, poi sarà chiaramente Roma capitale insieme a chi vorrà lei, magari insieme a Dama, a individuare le buone pratiche o a incentivare i modi di incentivazione di questa buona pratica, quindi ripeto il mio ordine del giorno va in questa direzione, perché secondo me se non si parla di riduzione nel 2021 anche noi abbiamo perso un treno. Grazie.